siamo qui con l'avvocato vitale davanti al politecnico sempre per la protesta contro gli accordi tra frontex e il politecnico l avvocato vitale 4 milioni di euro per delle mappe cosa ci può dire come può commentare Bah, eh, sicuramente c'è un problema di, in realtà di risorse che ha Frontex, perché evidentemente si può permettere di pagarle così tanto, c'è un problema di, ehm, lo diceva bene ieri il professor Lancione, neanche di libertà della ricerca, c'è un problema di eh, partecipazione dell'istituzione pubblica universitaria, in questo caso il Politecnico, a eh, fini esclusivamente privati o di parte, come in questo caso, eh, qui non si tratta di ricerca ma di un normalissimo eh, rapporto professionale che potrebbe fare uno studio professionale eh, è, evidente, è evidente che Frontex avrebbe bisogno un po' per ripulirsi la coscienza no? per ripulirsi l'immagine di un'istituzione pubblica che eh, dia ehm, quel carattere neutrale alle sue azioni che carattere neutrale ormai è chiarissimo che non ha, eh, è evidente anche che un'istituzione pubblica prestigiosa anche come il Politecnico non può prestarsi a questo come forse anche ad, altri, uh, ad altre operazioni, sicuramente su questa che è finita sotto l'occhio dei media, sotto l'occhio dell'opinione dell pubblica è eh, non solo opportuno ma credo doveroso un passo indietro, un passo indietro che speriamo che non sia solamente di facciata ma che sia sostanziale. Il contratto deve essere rescisso, Frontex potrà farsi le sue mappe in altro modo, non potrà vendere delle mappe eh, di livello universitario ma dovrà dire che queste mappe le, le ha pagate a uno studio privato o se le è fatte da sole, e dovrà dire che eh, nella violazione dei diritti dei migranti che quotidianamente viene effettuata non c'è il concorso del, dell'istituzione dell pubblica universitaria italiana. Credo che questo sia un problema di dignità dell'istituzione pubblica universitaria grazie avvocato grazie a voi